Allora, questo mio messaggio è di dichiarato e aperto sostegno a tutti quei lavoratori, quegli esseri umani che incredibilmente, al di là della loro cultura formale, del loro percorso sociale, della loro ricchezza economica, stanno lottando per lo spirito, perché questa lotta, la lotta che sta avvenendo in questo momento per il rispetto dei principi della Costituzione, è una lotta spirituale. Lo spirito non è preghiera e basta, lo spirito non sono testi sacri, lo spirito non sono le religioni, lo spirito non sono tutte quelle manifestazioni esteriori di cui ci hanno riempito la capoccia e hanno, hanno fatto sì che molti di noi si allontanassero dalla spiritualità e giustamente la depressione precassero. Lo spirito è la libertà. La libertà e lo spirito sono profondamente connessi. Non c'è spirito senza libertà. Non c'è libertà senza spirito. Per cui chi sta in questo momento combattendo, e mi riferisco apertamente ai portuali, ai, ai conduttori di autotrasporti, ai, a, a chi lavora nelle ferrovie, a chiunque anche isolato nel suo piccolo ufficio che sta combattendo e resistendo a questo abominio, ecco, costui è un combattente per lo spirito, e non quelli che fanno i seminariucci chiedendo il marchio verde, e non costoro che improvvisamente si rivelano per tutto quello che sono. Sappiate vedere, questo è il tempo della rivelazione, meglio dello svelamento, dello svelamento, i veli cascano e alla luce dei fatti si vede chi veramente serve lo spirito e chi no. Veramente un saluto, un rispetto, un amore, un sostegno a tutti costoro che stanno lottando, me incluso, per la libertà spirituale. Vi voglio bene, vi sosterrò con tutte le forze che ho e oltre. Tante, tante cose, al di là di questo mondo, sono con voi, tante cose.